Giulia Chiarle, la nuova presidente della strada reale dei vini torinesi, una strada che cerca il rilancio perché il territorio ha tanto da raccontare a chi lo viene a visitare e soprattutto deve passare un messaggio. Questo è un territorio che per gli amanti diciamo, della vitivinicoltura ha veramente tanti spunti. Sì, sono veramente molto onorata di questo incarico che mi è giunto dopo anni eh, di associazionismo nella strada reale, che è un'associazione che ricomprende non solo produttori di vino ma anche eh, ospitalità, quindi albergatori e ristoratori ed è un po' questa la sua forza. È una strada che eh, può essere percorsa su quattro territori della provincia di Torino. Iniziamo dal, dal territorio da cui arrivo, Val Susa e Val Sangone, che è un territorio ricchissimo sia per le bellezze della natura, perché ci sono delle montagne molto belle, i laghi e sia per la valenza enogastronomica. Ci sono produttori di vino, grandi produttori di formaggio e ristoratori, così come nella Valsusa, che è un territorio purtroppo noto solo per vicende eh, varie, ma non per la bellezza dei posti. Ci sono delle goie, eh, ci sono degli alpeggi, ci sono dei posti dove mangiare meravigliosi. Poi passiamo al Canavese dove lo conoscono tutti, c'è l'Erbaluce che sta facendo, avendo un grandissimo successo in questo momento, ci sono dei produttori ormai che viaggiano a livello nazionale e anche internazionale, negli ultimi saloni i vini del Canavese, l'Erbaluce in particolare, sono stati veramente eh, richiestissimi. Eh, ma non solo, c'è la provincia di Torino ricomprende il Fresa che rappresenta la nostra città, eh, in particolare con Villa della Regina, che ne è un pezzo, che è un gioiello e che è tutta la storia e tradizione vinicola del Piemonte, ma anche con il Freisa, che è un vino delizioso e sicuramente eh, deve, eh, deve avere più spazio, perché fra l'altro è un cugino del Nebbiolo, il vino dei Re. E non ultimo il Pinerolese, che è una zona con molti giovani viticoltori, attiva eh, sia sotto il profilo turistico che eh, sotto il profilo della produzione e della ristorazione con anche la strada, le altre strade che sono quelle eh, che riguardano tutte le produzioni di frutta e in particolare le mele sta eh, dando grandi soddisfazioni. Quindi io mi sento onorata di essere stata nominata eh, presidente e eh, la nostra strada ha dei, degli spunti molto belli perché i presidenti sono sempre frutto di un'alternanza tra territori e anche un'alternanza di genere, quindi io sono succeduta a un presidente uomo che arrivava da un altro territorio e dopo di me ci sarà un presidente uomo in un territorio chissà quale.